Quindi in realtà, passato e futuro non sono divisioni del tempo, ma parti della mente. Il tempo è il presente, la mente è il passato e il futuro. La mente ha due divisioni, passato e futuro, e il tempo ne ha uno solo, il presente. Ecco perché mente e tempo non si incontrano mai, non possono incontrarsi, perché la mente non ha presente e il tempo non ha passato né futuro. Se non ci fosse la mente sulla terra, ci sarebbe futuro o passato? Ci sarebbe solo il presente. I fiori naturalmente fiorirebbero, ma nel presente. Gli alberi ovviamente crescerebbero, ma nel presente. Non ci sarebbe né passato né futuro con gli uomini o meglio con la mente viene il passato e il futuro difatti se guardi in un bambino non ha passato come può averlo? ecco perché non è mai appesantito perché il passato diventa un peso un anziano è sempre oppresso c'è un passato un lungo passato tanti desideri morti, tante frustrazioni, tanti orizzonti mai trovati, tanti arcobaleni appena infranti. Ha un lungo passato e ne è oppresso. Un anziano pensa sempre al passato, ricorda, torna sempre nella memoria. Un anziano a poco a poco inizia a dimenticare il futuro, perché ora è il futuro significa solo morte e nient'altro. Quindi non cerca mai di guardare al futuro, inizia a guardare indietro. Un bambino guarda sempre avanti, mai indietro, perché non c'è niente a cui guardare indietro. Thank <laughs> you.